Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video eh, vi voglio parlare più o meno dei glitch funzionanti. Allora ragazzi questo lo vedete da soli, eh, stiamo cazzeggiando nella base operativa guidando, eh, quindi capite da soli che il glitch della base operativa eh, guidare nella base operativa funziona, quello di duplicare eh, 7 auto alla volta ragazzi allora eh, per quanto riguarda i glitch del give a to friend eh, diciamo che io ho visto un glitch però eh, l'ho provato ma, ma sinceramente a me non riesce eh, continuerò a provare ovviamente a vedere se riuscirò a fare sto cazzo di glitch eh, però eh, non riesce allora i glitch funzionanti ragazzi li lascerò in descrizione di questo video tutti i glitch funzionanti anche se ricaricherò anche questo qui della, della base operativa allora il glitch dei magazzini non funziona più ragazzi non ci lascia uscire più con la macchina dal magazzino quindi automaticamente eh, non ci permette di uscire fuori di poter fare le duplicazioni e tutto il resto quello che ho fatto stamattina funziona benissimo questo anche funziona benissimo il glitch per mettere le auto le bici quello che cazzo volete nella base operativa non le auto scusate gli aerei i veicoli speciali nella base operativa e tutto il resto questi glitch qui funzionano tutti ragazzi sono stato diciamo quasi una giornata a testare tutti i glitch funzionanti e quelli non funzionanti e... e quindi nulla. Allora, per quanto riguarda chi mi chiede glitch da soli, voi pensate che se ci fosse un glitch da solo io non lo porterei sul canale? Vi sbagliate, ragazzi, io lo porterei sul canale. Quindi è inutile che mi chiedete. Fai un glitch che eh, se va fare da soli. Poi fai, fai. Che bordi fai? Fai un bordi in cazzo, regà, fai. Eh. Poi, eh, come ho già detto, io lo portavo se il glitch c'era, o meglio, un glitch c'è, ragazzi. C'è quello delle BMX. Quello delle BMX che sarebbe il glitch del treno, vi mettete lì, il treno vi porta via eh, e cazzi e mazzi, insomma. Io ve lo posso pure portare sul canale, però io lo trovo un glitch squallido e inutile, solamente per fottere visualizzazioni e tempo alle persone. Perché, per quanto mi riguarda, mettere eh, BMX dentro la base operativa per poi poter fare quel glitch e farlo da soli? Per mettere le BMX dentro la base operativa, ragazzi, necessitate di un amico. Quindi, a quel punto, se voi avete un amico che vi dà una mano a mettere 7 BMX dentro la base operativa, a questo punto prendete l'amico e gli dite: Senti, invece di mettere BMX da de merda dentro la base operativa. Duplico le auto Ragazzi eh, vi faccio vedere la data che, in cui stavo girando e cazzeggiando Quella è la data di oggi Lo potete vedere eh, Giusto per farvi vedere che i glitch eh, funzionano Almeno quelli che mh, ho portato ultimamente Per tutto il resto dei glitch È Inutile che continuate a scrivermi Pacciato, pacciato Allora ragazzi Ve lamentate se le persone non scrivono pacciato nei video Perché perdete tempo se lo scrivo pacciato non lo leggete e continuate a fare domande del cazzo ma a me mi dovete dire che cazzo volete che volete cioè non si capisce quello che volete perché io lo scrivo pacciato e manco lo leggete e continuate a fare la domandina del cazzo pacciato o pacciato si sì, è pacciato c'è scritto nel titolo è normale che sto cazzo di glitch è pacciato se no Sennò non ce lo scrivevo e ce l'ho scritto per divertimento pacciato e poi un'altra cosa ragazzi per quanto riguarda il blocco, c'è una guida sul canale. Poi, se voi volete fare come cazzo vi pare, fate come cazzo vi pare, però poi non ve lamentate che il blocco non se ne va, che il blocco fa questo, il blocco fa quello. Volete duplicare auto con le targhe clone? Fatelo. Io vi dico di non farlo, ma non perché so io, Maximil, che vi ordino di non farlo, no, perché se duplicate auto con le targhe clone. Bella via tender culo, raga. Quindi io, mo ve l'ho dette le cose come stanno. Detto questo, ve lascio qui sotto in descrizione i link del video, di de tutti i video funzionanti. Un saluto a tutti, al prossimo video.